Quella di quest'anno è la terza edizione del carciofo IGP Brindisino, è una manifestazione che viene organizzata attraverso un partenariato che vede il GAL, l'associazione dei ristoratori di Mesagne, l'IGP carciofo Brindisino e il comune di Mesagne, l'amministrazione civica di queste città. Con questa manifestazione noi intendiamo rafforzare un prodotto tipico del nostro territorio che è il carciofo brindisino, un prodotto che ha qualità organolettiche che nell'ambito del carciofo lo distinguono da altre specie. Il carciofo per il nostro territorio è una produzione fondamentale perché si tratta di alcune migliaia di ettari che vengono coltivati attraverso questo ortaggio e quindi sono una fonte di reddito essenziale per i nostri produttori ma in generale per la nostra economia. Ma noi vogliamo accanto alla produzione sviluppare il settore enogastronomico coniugandolo con il turismo. Oggi il turismo cerca le caratteristiche di un territorio attraverso l'enogastronomia e noi grazie alla collaborazione dell'Associazione Ristoratori Mesagnese vogliamo appunto intraprendere questa strada e fare in modo che l'area dell'IGP Carciofo-Brindisino eh, Carciofo sia apprezzata e conosciuta per questo prodotto così significativo.